Vi presento MindMeister per creare mappe mentali. Mappe mentali sono rappresentazioni grafiche radiali della conoscenza. Da un concetto centrale si dipartono nodi che legano concetti subordinati dalla relazione padre-figlio, si basano sul pensiero intuitivo, sull'associazione delle idee e danno una struttura gerarchica ma il Meister si trova in due versioni una gratuita basic e una a pagamento premium la versione base è abbastanza completa serve per condividere mappe creare nodi a comparsa Formattare testi, inserire immagini di default, inserire note, generare codici embed da inserire nei propri siti e rendere la mappa direttamente visibile e cliccabile. La mappa può essere salvata in diversi formati e in PDF conserva tutti i link attivi. È indispensabile registrarsi a MindMeister. Una volta che avete preso l'account eh, potete fare login e a creare eh, eventualmente opzionale un nuovo uh, folder che chiamerò in questo caso tutoring. Potete anche creare direttamente la mappa. Ok, in uh, tutoring creo uh, new mind ma map. E mi dà la possibilità di scegliere tra una vuota, un brainstorming, un project plan, un to-do list, un org chart, un meeting, un website eh, plan, uno SWOT analysis e un PM process. Scelgo il eh, la mappa vuota. Nella eh, idea centrale eh, creo... Mind Map per mobile e come vedete questo eh, titolo che, eh, che, che vi ho messo è meglio che metta MindMeister per mobile e come eh, vedete questo eh, concetto principale mi viene riportato come titolo della eh, mia mappa. Posso eh, formattare il testo, eh, posso anche cambiare il colore alla casella, eventualmente cambiare anche il colore del, del del titolo posso aggiungere delle icone dal dry, eh, dalla browser icon library quelle che mi propone di default nella eh, quindi funzione free, ne metto uno qualsiasi, poi li potete cercare nel browser, ce ne sono altre, un 108 eh, icon quindi le potete scegliere appropriate, vi voglio far vedere solo le principali funzioni, posso quindi creare del, le, dei rami e eh, dei rami subordinati add, con eh, add an idea e eh, posso eh, qui a, eh, scrivere eh, ad esempio utilità. Una volta che ho creato utilità eh, posso creare da utilità un altro ramo, ad esempio, e um, posso scrivere, annotare, creo da utilità sempre un altro ramo e uh, posso scrivere collaborare, metto alcuni, alcuni uh, concetti che poi timerò uh, successivamente per farvi vedere solo le funzioni, potrei mettere anche uh, un uh, ramo subordinato al uh, concetto principale, un altro ramo, uh, uh, caratteristiche. E, a, e quindi mettere dei rami secondari a caratteristiche aggiungere poi un, un ramo quello che mi interessa eh, app mettiamo applicazioni mobile aggiungo ramo per iPad aggiungo un altro ramo per Android voglio aggiungere il link, esempio per Android e vado a cercare l'applicazione che ho trovato, accorcio il link perché è un po' lungo, l'ho copiato, ritorno uh, quindi nel, nella eh, mappa e per Android aggiungerò un ramo e inserirò il link che ho accorciato così per iPad. Sono andata nell'applicazione per l'iPad mobile e eh, accorcio il link, ritorno nella mappa, costruisco il nuovo ramo e incollo il link. Posso cambiare anche il colore di, eh, queste, eh, di questi concetti tanto per distinguere e per, eh, per facilitare che qui potrei aggiungere icone eh, come esempio una, eh, verde, e, ehm, sì. aggiungo, ad esempio una bandierina verde e mettiamo un semapro qui aggiungo un esempio semapro eccetera eccetera per completare il tutto Uh, posso uh, poi uh, naturalmente fare alcune altre operazioni la cosa interessante è che posso uh, produrre una presentazione rimpicciolisco un attimo la mappa se no mi è un po' difficile farvi vedere vado in uh, Setup uh, Presentation in basso, nella barra in basso, e uh, mi eh, dice di uh, selezionare la successione dei concetti nella presentazione con il control: questo, questo, questo, e questo. E ci sono. Come vedete, ecco, questa è la eh, successione, scelgo la transition, lascio quello che c'è, faccio, eh, quindi scorro la eh, presentazione dall'inizio, ecco, ma il maestro, vado avanti, vedete, ecco, e questa è una... Eh, Ora posso condividere questa mappa e posso renderla privata, è di default privata, eh, farla, renderla condivisa e decidere quali persone invitare, ad esempio, per, per, beh, perché possano collaborare alla mia mappa. Posso renderla pubblica e... La rendo pubblica e, um, e qui uh, permetterò a, la, a tutti quelli che, hanno, che la vedono attraverso il link o di vederla soltanto oppure di editarla. Lascio uh, ten, uh, e uh, posso invitare delle persone come editor, questo è il link da mandare a eh, chi voglio che partecipi alla compilazione della mappa posso anche eh, embeddare la mia mappa mi dà, il, mm, mi dà la possibilità di avere il codice embed da eh, quindi incollare nel, nei miei siti per eh, eh, poterla far vedere e a, a condividere. Ecco, questo, questi sono gli elementi essenziali di MindMap. Prima di terminare, vi voglio dire un'ultima cosa, che è possibile aggiungere delle image, delle immagini, e eh, le immagini che posso usare nella eh, versione Free sono dalla browse, dal Browse Image Library, quelle che mi propone, e eh, ne posso scegliere ad esempio una scegliamo ancora, eh, anzi scegliamo la lampadina eh, use select the image e vedete comparire l'immagine nell'idea nell centrale vi saluto